Grazie Presidente, eh, velocemente l'ordine del giorno che, che insomma, ho presentato riguarda l'indirizzo che è connesso poi anche agli obiettivi che sono stati già formulati all'interno del documento unico di programmazione e, e che va eh, nella, nella direzione eh, che, insomma, da, sulla, sulla quale l'aula si era già eh, in parte espressa eh, recentemente con eh, la deliberazione d'Assemblea Capitolina di qualche giorno fa legata alle petizioni elettroniche consentendo la pubblicazione sulla, sulla home page del portale istituzionale di Roma Capitale eh, della, insomma, di quello che è il pulsante o comunque delle informazioni necessarie per la sezione partecipa eh, diverso tempo fa abbiamo anche approvato una deliberazione che andava in questo senso questo è sicuramente un obiettivo in più, un indirizzo in più che, eh, che va nella direzione già intrapresa e che insomma quale ringrazio anche gli altri colleghi che l'hanno proposto che si inserisce certamente nelle azioni che si stanno portando avanti e quindi eh, voteremo eh, a favore eh, si tratta insomma ecco del, del di un punto che, eh, sul quale ci eravamo anche presi l'impegno no, di, di presentarlo eh, e quindi insomma eh, in, questo, in questo senso ecco, penso di aver esaurito l'illustrazione. Grazie.